Ciao a tutte Impact Girls e benvenute ad una nuova puntata di Impact Girl Podcast. Quest'oggi sono in compagnia di Valentina Stinga, fondatrice di Rareche. Ciao Valentina. Ciao, buongiorno. Ridevo perché ci abbiamo messo un po' a organizzare questa, questa, questa quest intervista, questa puntata, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. Allora Valentina, per chi non ti conosce, eh, cerco di riassumere molto perché poi ragazze potete trovare eh, tutti i riferimenti sotto a questa puntata, però tu dopo una laurea in marketing alla Bocconi hai deciso di tornare a Sorrento eh, che diciamo così è, la tua, è il tuo paese natale e aprire l'azienda agricola Rareche e hai cominciato eh, raccontando la tua storia in un blog, poi hai postato qualche foto sui social, hai cominciato a vendere delle cassette di zucchine agli amici, eh, fatto sta che eh, oggi hai un vero e proprio e-commerce, sei responsabile regionale col diretti donna impresa e parli di agricoltura e di impresa, eh, di impresa al femminile, visto che insomma sei una bella rappresentante a diverse conferenze nazionali e internazionali. Allora. Cerchiamo di capire se qualcuno, se qualcuno volesse, cioè che ci sta ascoltando, volesse davvero mollare tutto e andare in campagna come un po'. Si, si, si tende a desiderare di questi tempi. Um, tra l'altro ero in libreria qualche giorno fa e ho visto che ci sono diverse, c'è proprio una sezione per chi vuole molare tutto e andare in campagna. E perché c'è una sezione? Perché sembra così semplice: no? Tanto mi apro l'azienda, o gli animali o le piante. Poi, insomma, tra il dire e il fare c'è di mezzo un bel po' di conoscenza, esperienza e organizzazione. Partiamo, Valentina, da, da Dall'organizzazione che tu ti sei data inizialmente per eh, poter eh, lanciare il tuo agribusiness? Sì, in realtà è tutto abbastanza. Soprattutto, abbastanza in divenire. Perché quando ho iniziato non pensavo che sarebbe diventato il mio lavoro. Quando ho iniziato, pensavo sarebbe stato un hobby, quindi una cosa che avrei gestito magari nel tempo libero. Poi mi sono resa conto che effettivamente. Eh, mi appassionava molto questo mondo e quindi è partita la fase organizzativa, io ho la fortuna di essere una donna molto ansiosa quindi mi piace avere tutte le cose ben organizzate perché altrimenti vado nel panico e quindi ho cercato mio pian piano di organizzare quello che era il mio lavoro prima di tutto perché fino a poco tempo fa comunque mi occupavo quasi di un'altra sola quindi eh, organizzarsi diventa fondamentale e da parte, da parte burocratica ovviamente re, resta purtroppo in Italia è una delle parti un po' più complesse quindi riuscire ad aprire la partita IVA, avere un fascicolo aziendale che in agricoltura è fondamentale e poi fare tutta una serie di altri, di altri passaggi e diventa poi ancora più importante realizzarsi anche sulla base di quella che è poi la stagionalità perché bisogna capire quali prodotti puoi coltivare, mm. quando li puoi coltivare, che tempi hai prima che questi prodotti siano disponibili e questo se ti fermi solo alla parte del fresco, quindi se ti fermi soltanto a verdure, ortaggi ed eventualmente frutta fresca. Poi se entri, come ho deciso di fare io, nel mondo di quello che è il prodotto trasformato, quindi tutto ciò che è imbarazzo, confetture, marmellate, sottoli, passate di pomodoro, eccetera, e là ti devi organizzare ulteriormente, perché bisogna capire se vuoi fare una lavorazione in azienda, quindi se occuparti tu anche di questo, in quel caso c'è da fare tutta una parte burocratica e anche sanitaria, ovviamente da un punto di mm. vista autorizzativo, o se vuoi, come ho fatto io all'inizio, affidarti ad un laboratorio esterno, quindi farti fare Terminate lavorazioni all'esterno. Sono un bel, bel, bel po' di decisioni da prendere. Ci dai un'idea di qualche errore ehm, che hai fatto, qualche scivolone che hai fatto in tutta questa fase iniziale e che chi ci ascolta magari potrebbe evitare o magari insomma ridurne un po' l'impatto se proprio lo vuole fare? <ride> lo stesso errore. C'erano caldi caldi, nel senso che te ne dico uno che ho fatto all'inizio e uno che ho fatto praticamente settimana scorsa, perché ancora capita, e il primo è stato durante, quando ho fatto la prima produzione dei Trasformati, quindi quando ho fatto per la prima volta eh, il sott'olio di zucchine e di melanzane, dove ho completamente sbagliato la forma del barattolo, nel senso che mi piaceva tantissimo questo barattolo, perché poi sai anche l'occhio vuole la sua parte e la, diciamo, la verve femminile in questo aiuta, però era un barattolo tanto bello quanto scomodo dal punto di vista di etichettatura perché era molto storto e quindi trovare un'etichetta che ci stesse bene senza che sembrasse fatto male perché alla fine sembrava fatto male non è stato affatto facile. Quindi dall'anno dopo perché poi la cosa bella dell'agricoltura è che per, per cambiare qualcosa deve aspettare un anno intero perché la novità delle, delle zucchine poi è stata dopo un anno. E, e quindi eh, ho cambiato completamente il barattolo, ho fatto un barattolo molto più semplice da un punto di vista proprio della forma, ma sul quale mi sono potuta poi divertire con la grafica. E invece l'ultimo, sempre riguarda questa storia qua, ma riguardante l'olio extravergine che produco da, da due anni ormai, perché, eh, e qui ho fatto un errore invece logistico, mi sono affidata al mio solito fornitore di etichette, che è un fornitore molto grande, quindi non una piccola azienda locale, ma un grande fornitore, e ho avuto per colpa loro, stranamente non per colpa mia, un fortissimo ritardo nella consegna delle etichette per quella che è poi la, la vendita natalizia e quindi all'ultimo momento ho dovuto annullare quell'ordine, chiedere un rimborso e fare un nuovo ordine ad un fornitore più vicino che in alcuni casi può essere un problema perché i fornitori più vicini, soprattutto in una zona come la mia, che è un pochino piccolo, possono essere più cari e magari più lenti però, da un altro punto di vista, ho imparato che invece, se c'è un problema, se la grafica ha una, una particolarità che si deve risolvere, avere il fornitore a 5-10 minuti, un quarto d'ora di macchina rende tutto più gestibile, anche i tempi sono molto più gestibili. E quindi ho imparato un'altra cosa. La settimana scorsa, mentre urlavo perché le mie etichette non arrivavano in tempo per Natale, alla fine ce le ho e quindi va bene così. Quindi eh, darci un'idea prima di una eh, festività eh, in cui quindi, un periodo festivo dove sicuramente gli ordini insomma, cominciano ad incrementare eh, che, che cosa fai come ti prepari anche per comunicare quelle che possono essere le, le promozioni quelle che possono essere le iniziative quali canali utilizzi ehm, e, e, e, e, co e come ti organizzi per fare delle vere e proprie promozioni che poi abbiano successo e funzionino. Ma guarda, essendo ormai in attività da, diciamo, piena da tre anni, il primo passaggio è quello di essere organizzati per tempo, fondamentalmente bisogna capire già ad ottobre che tipo di comunicazione, che tipo di packaging, che tipo di etichetta vuoi fare se vuoi fare una cosa particolare solo per Natale, perché altrimenti spori con, con le date, soprattutto per quello che riguarda l'e-commerce e quindi le spedizioni. Proprio certo. mh, pochi minuti fa ho ricevuto una comunicazione dai Corrieri che mi dicevano già che dal 13 di dicembre non possono più garantire ritiri e consegne in tempo, quindi capisci anche tu che se hai degli ordini devi anche richiedere ai clienti di ordinare entro una certa data. E quindi, per quanto riguarda i regali diciamo dei privati, quindi gli ordini privati, eh, si fa comunque ancora tutto attraverso i social. Per quanto riguarda le aziende che decidono di utilizzare i miei prodotti come regali di Natale, quindi come celesti e, e, e mm -hmm. cose diciamo, da, da regalare ai propri clienti, allora diventa diverso, perché in quel caso magari ho già una lista di mail, mando un'email che ricorda mm -hmm. a loro che hanno già in passato scelto Rare che come, come regalistica di Natale e gli dà tutte le varie opzioni, quindi regali diverse fasce di prezzo uh, una cosa importante che sto cercando di tenere in considerazione negli ultimi due anni soprattutto è anche la sostenibilità del packaging perché sai soprattutto a sud siamo abituati a quei cesti col cello fanno la plastica e tutte queste queste cose qua invece per esempio quest'anno ogni singola uh, parte del pacco delle varie tipologie è o in carta o in vetro o se Ancora di più le decorazioni, quindi proprio le piccole cose in più che aggiungo al cesto sono arance essiccate, foglie d'olivo, quindi tutte cose mm. assolutamente biodegradabili e sostenibili. E a livello di comunicazione, quando sei partita? Quindi tu sei partita con quest'idea, non avevi idea eh, se. se di, non avevi idea di nulla da quello che, che ricordo mi hai detto per cui è stato veramente sapevi ovviamente conoscevi l'aspetto della vendita e del marketing ma di fatto l'aspetto dell'agribusiness era qualcosa di completamente nuovo, come hai applicato la, le, le tue conoscenze di comunicazione e di marketing a questo business in maniera da farti conoscere online e offline? Beh, inizialmente è stato un po' anche tutto dettato dall'incoscienza, nel senso che io ho trattato questa azienda come se fosse un'azienda qualsiasi, quindi come se fosse un business di qualsiasi altro tipo, essendo appunto, avendo una formazione relativa al marketing, avendo un master in social media communication, eccetera, io ho incoscientemente finto che fosse esattamente la stessa cosa di un'azienda normale che però effettivamente è quello che dovrebbe succedere per quanto riguarda le aziende agricole, perché ormai si fa, nella maggior parte delle aziende agricole purtroppo ancora una comunicazione un po' vintage, no? quindi si fanno ancora tanto cartaceo, tanto, tanta comunicazione offline, cosa che in realtà nel 2021, ormai quasi 2022, non è più tanto aggiornata, perché il cliente, soprattutto i clienti privati, sono talmente smart, talmente attaccati ai social come tutti noi, d'altronde, che poi ormai il limite tra vita privata il lavoro è abbastanza relativo, quindi anche questa è stata una delle cose che ho fatto. Io raccontavo e racconto tuttora le mie giornate in azienda ma anche non in azienda, anche se ho un problema che potrebbe essere legato anche alla mia sfera di salute fisica, ho avuto il Covid, ad esempio, a marzo, quindi sono stata 25 giorni chiusa in casa e questa cosa però fa parte anche della mia vita lavorativa, perché essendo l'azienda mia, essendo io l'imprenditrice e chi ci lavora principalmente, eh, diventa una cosa che è comunicata in una determinata maniera c'è molta empatia che ormai è fondamentale perché un'azienda che fa comunicazione fredda senza raccontare nulla non ottiene poi chissà cosa dal punto di vista di riscontro. Sono d'accordissimo, penso sempre che eh, da un lato c'è la paura no? di, di sfociare nella sfera privata, ma in realtà sei tu a decidere qual è il limite oltre il quale decidi di, eh, di non condividere più. Eh, questo non significa però mh, non dire nulla, non raccontare appunto in retroscena che, sono, che ti rendono anche più autentica, più vera, più imperfetta eh, ed è quello che ormai cerchiamo in un prodotto, eh, la, la, la veridicità, l'autenticità e quindi i canali di comunicazione che tu al momento utilizzi in, uh, e che ti stanno aiutando di più oltre ai social quali sono? E quali social sono nel mondo dei social e oltre ai social nel digitale quali sono? Allora, per quanto riguarda i social, come, come tutti, sono Facebook e Instagram, cambiando molto quella che è la fascia di età di riferimento, nel senso che su Instagram sicuramente c'è una fascia di età più giovane, anche se anche questo sta cambiando, perché comunque anche le persone oltre i 40, 50, 50, più di 40 si stanno affacciando a, a Instagram, quindi sicuramente funziona al momento più Instagram di quanto non funzioni Facebook, anche se molto dipende dal contenuto che decido di pubblicare, perché magari quando racconto qualcosa di un po' più lungo quando magari pubblico uno dei miei interventi in pubblico e che sono abbastanza lunghi facebook rimane comunque un po più uh, fattibile da questo punto di vista Sto eh, valutando e monitorando da un bel po' eh, TikTok anche se questo è un altro problema la fascia di età resta ancora abbastanza complessa da gestire però ci sono un bel po' di eh, TikToker che cucinano quindi un bel po' mm. di TikToker che hanno dal punto di vista dell'alimentare un bel seguito quindi è per questo che sto cercando di capire se lanciarmi anche nel meraviglioso mondo di TikTok o meno sicuramente non con i balletti e cioè, quanto riguarda tutto il resto per quanto riguarda tutto il resto della comunicazione cerco comunque di mantenere aggiornati i miei clienti con, con una in list, quindi con la newsletter, e cerco comunque di, eh, di fare in modo che eh, la mia la mia storia, quindi il mio percorso, il mio continuo voler cercare di crescere in questo senso. Sia alla portata di tutti. Ho la fortuna di avere una storia abbastanza particolare, quindi il fatto che sia riusc riuscita a portare avanti questa cosa tornando a casa dopo un percorso universitario abbastanza importante è tuttora di grande interesse anche per le testate giornalistiche e per le trasmissioni televisive. Quindi eh, io pensavo che questa cosa si sarebbe esaurita dopo il primo anno, in realtà ancora adesso mi capita di essere contattata e quella è, non ti nego, un'ottima occasione di visibilità perché sicuramente oltre ad avere. La possibilità di avere dei contenuti in alta qualità, perché quando ti mandano una troupe televisiva riesci ad avere delle riprese fatte in una maniera molto, molto professionale e anche da un punto di vista di pubblico perché eh, ti apri ad, ad, altre, ad altra visibilità che normalmente non potresti raggiungere solo col tuo lavoro personale attraverso la comunicazione. Certo, una domanda che mi sorge spontanea, perché hai tirato fuori vari aspetti di cui ti occupi eh, direttamente e eh, personalmente tu. Hai un team di persone, anche eh, non, non so di, di quali dimensioni, comunque hai dei collaboratori che ti danno una mano o fai veramente tutto da sola? Ho dei collaboratori, fortunatamente, che mi danno una mano, soprattutto sulla parte <ride> fisica, quindi soprattutto Perfect. sulla parte di, di sudore puro. Uh, anche se io sono, oltre che una donna molto ansiosa, come ho detto all'inizio, una donna molto perfezionista, quindi quando si tratta soprattutto della parte di confezionamento finale, sia del prodotto trasformato, sia della, del prodotto fresco, ci tengo a esserci io, così come ancora, e questa è una cosa che eh, vorrei lasciare per una questione di tempo, ma non vorrei lasciare per una questione di empatia, le consegne a domicilio del, del fresco, quindi della verdura fresca, le faccio ancora io. Um, anche perché veniamo da un periodo particolare, quindi io ho continuato a lavorare e a consegnare anche durante il primo lockdown che era quello più spaventoso e ho, ho continuato a farlo proprio perché i miei clienti hanno un livello di fiducia nei miei confronti così elevato che nonostante il terrore che avevamo, avevamo tutti, ovviamente con le dovute precauzioni, e con i dovuti dispositivi, io continuavo ad entrare nelle loro case una volta a settimana e questa è una cosa che fai difficoltà a esternalizzare quando dopo 3-4 anni ti occupi sempre tu di questa cosa, quindi è difficile anche per loro magari accettare che ci sia un'altra persona che fisicamente gli consegna, gli consegna questa cosa, però piano piano ce la possiamo fare. Quello che ho imparato in agricoltura è che i tempi sono molto più dilatati rispetto a quelli che sono i tempi a cui siamo abituati nella vita normale, quindi una cosa alla volta. Beh, diciamo che secondo me poi insomma è anche un promemoria importante perché poi abbiamo l'illusione che. Tempi siano eh, sotto il nostro controllo, anche fuori dal contesto, diciamo così, della vegetazione e della natura. Poi in realtà eh, ci rendiamo conto, se prendiamo un po' di distanza dal nostro correre ovunque, che in realtà eh, ci sono le stagioni anche nel, nella crescita di un'attività, ci sono dei cicli che sono giornalieri, che sono settimanali, che sono mensili, anche nel modo in cui ci sentiamo noi. Quindi credo sia davvero una grande cosa questa una grande opportunità quella che, che hai trovato di unire il contatto con la natura, perché di fatto è un contatto diretto con la natura con un, un progetto professionale. Eh, una domanda che sorge spesso ehm, ne, nella community delle ragazze che, che, che seguono il podcast è il timore, e ne abbiamo, hai accennato alla newsletter prima e al fatto che eh, racconti proprio il dietro le quinte di quello che accade. Uno dei timori che spesso sento è il timore di disturbare chi si iscrive alla tua newsletter il timore di, um, di, di, di, di mandare troppe newsletter, di, di, di dare informazioni che alla fine non interessano perché a chi se ne frega di quello che ho fatto no, dietro le quinte. Aiutaci a sfatare un po' questo mito, magari dacci qualche esempio di quello che metti nelle newsletter al di là della proposta d'acquisto. Ma ah, guarda, è esattamente questo, hai, hai chiuso la domanda con, con la chiave, nel senso che io personalmente ho proprio difficoltà e capisco esattamente il dubbio che hanno anche le ragazze che seguono il podcast, perché sembra sempre che eh, un contenuto tra, trasferito soprattutto attraverso una newsletter, ma anche attraverso un post, abbia sempre solo lo scopo di vendere qualcosa, che è una cosa che a me dà fastidio quando ricevo e quindi ho anch'io questa paura e quest'ansia nel mandare una comunicazione che possa sembrare incentrata solo su quello. Eh, io cerco di mettere sempre insieme le due cose, cioè quando è un momento in cui ho necessità di spingere un prodotto perché da un punto di vista aziendale può succedere, cerco comunque di metterci insieme anche un altro elemento, ti faccio l'esempio relativo al problema che ti ho detto prima dell'etichettatura, mm -hmm. io ho detto esplicitamente, pubblicamente in un post che avevo un problema di etichettatura e questa cosa più che essere vista da un punto di vista uh, di vendita pura, quindi di dire guarda, io sono in ritardo quindi non ve lo posso vendere, è stata vista al contrario, c'è stata un'enorme solidarietà da parte dei miei follower, da parte delle persone che mi hanno detto non c'è problema, aspettiamo anche dopo Natale, oppure se possiamo fare qualcosa. Tante persone mi hanno segnalato amici grafici, tipografi, quindi è stato <ride> esattamente, esattamente l'opposto. Quindi la chiave è sempre cercare di non essere uh, venditori e basta, perché quello lo fanno benissimo già che le grandi aziende, quando hai una realtà piccola è completamente inutile, perché può sembrare anche presuntuoso per certi versi. Io cerco sempre di metterci un elemento personale all'interno, ovviamente nei limiti del possibile e cerco di fare in modo che quella cosa non venga percepita male, mi metto sempre dall'altra parte Se mi metto sempre dalla parte di chi certe cose le riceve perché poi come tutti oltre ad essere una, una persona che vende le cose sono anche un, un acquirente, quindi faccio entrambi, ho entrambi i ruoli nella vita e cerco sempre di mettermi dall'altra parte di rendermi conto di quale sarebbe il contenuto che io vorrei ricevere da parte di quella, di quella realtà ti è mai capitato di, mh, di avere qualche cliente insoddisfatto per la qualsivoglia ragione magari non per il prodotto ma per un ritardo nella consegna magari perché era, era stato proprio lui a sbagliare il prodotto da acquistare non lo so gli era arrivato quello sbagliato lui pensava di averne acquistato un altro e se sì come, come gestisci eh, questi aspetti senza prenderli troppo sul personale perché sono parte normale insomma della crescita di un'azienda? Ma guarda, più che questo, perché alla fine il massimo che può capitare è che la mia cliente peggiore, che è mia madre, si lamenti perché <ride> ci sono troppe lumachine o troppi bruchi dentro le verdure, quindi il massimo che è successo finora è questo. Proprio che questo succede, una cosa che secondo me è un po' più complicata da gestire. Cioè, eh, eh, sui prodotti agricoli e in particolare, ultimamente sull'olio che sta leggendo l'IVA c'è un bel po' di disinformazione, più che disinformazione, di cattiva informazione. Mm. Mi capita spesso di ricevere delle richieste, prima ancora dell'acquisto, eh, in cui mi chiedono ma quest'olio è denso, quest'olio è non filtrato, quest'olio è verde sono tutte caratteristiche che chi produce una cosa, chi produce una cosa con cognizione di causa, quindi io per esempio sull'olio ho cercato di formarmi quanto più possibile perché prima non ne sapevo nulla. Quindi sono sommerei dell'olio, sono assaggiatore di primo livello, quindi bene o male so quali sono le caratteristiche che un olio dovrebbe avere. Lì fai difficoltà o perlomeno io faccio difficoltà a non rispondere eh, in maniera anche un po' piccata, sai, per dire guarda che mi stai chiedendo una caratteristica che l'olio in realtà non dovrebbe avere per essere un buon olio e per essere un ottimo olio, quindi è difficile riuscire a mantenere eh, non tanto la professionalità ma l'empatia e la simpatia soprattutto in questo caso nei confronti di qualcuno che magari è convinto perché giustamente è stato informato in maniera scorretta di volere, di pretendere delle caratteristiche da un prodotto che in realtà non sono caratteristiche che quel prodotto dovrebbe avere, non so se mi sono spiegato perché è abbastanza complesso come concetto, però capita spesso. Che ti chiedano delle caratteristiche, un conto è che quell'olio non le ha perché, per esempio, c'è chi piace l'olio meno amaro e, e magari dici: No, il mio olio purtroppo di suo è amaro, purtroppo per fortuna poi dipende dai gusti. È amaro, allora ok. Invece, un conto è quando invece ti chiedono una colorazione piuttosto che una densità che invece non sono caratteristiche, eh, diciamo di base, o comunque caratteristiche che l'olio dovrebbe avere, soprattutto la, il, il filtraggio. Si fa tanto parlare di olio non filtrato, quando in realtà l'olio non filtrato è buono per un mese, un mese e mezzo, dopodiché inizia a degradare, per cui io che devo vendere un prodotto che deve avere una shelf life decente, non posso vendere olio non filtrato, perché altrimenti inizia a degradare e inizia anche ad avere delle brusse caratteristiche, quindi eh, questa è la, la parte un po' più complicata. Caspita, mi stavano venendo in mente un sacco di idee potenziali per la tua newsletter, per sicuro gliele hai messe dentro, però qui ci verrebbe veramente una, una newsletter enciclopedica, su, a me piacerebbe tantissimo, cosa che non faccio perché alla fine insomma rimando, però insomma capire di più anche solo la stagionalità dei cibi, anche solo perché poi ormai si trova di tutto sempre e comunque, ma questo aspetto dell'olio per esempio è un aspetto interessantissimo anche perché come ben dicevi tu se poi io lo vado a cercare con delle caratteristiche sbagliate rischio anche poi di mangiarmi qualcosa che non, non mi fa particolarmente bene. Parliamo di tempo. Ok, allora siamo tutte work in progress, io credo come imprenditrici, libere professionisti, qualunque cosa facciamo, e, ma anche donne in carriera non importa insomma, soprattutto, ma non solo, quando abbiamo anche una famiglia da gestire, ma eh, se non è una famiglia abbiamo noi stesse da gestire e noi siamo fortunatamente altra cosa rispetto al lavoro, siamo due entità separate. Allora spiegaci un po', tu parli anche a, a diverse conferenze in Italia e all'estero, ehm, come concili tutto questo, come stai imparando a conciliare tutto questo? hai detto benissimo sto imparando perché purtroppo eh, ci sono delle, delle cose che ancora non riesco a delegare o comunque non posso delegare perché eh, ci sono delle cose che devo materialmente fare io quindi è un po' complicato uh, però sto imparando molto e sto cercando di innanzitutto di dare priorità alle cose più importanti e le cose meno importanti quindi questo sicuramente quando so di essere, di essere fuori per un periodo fortunatamente Fortunatamente, ovviamente capita di rado per i per motivi che tutti sappiamo, però cerco di organizzare tutto prima di andare via, quindi cerco di fare in modo che tutto sia pronto prima che io vada via o prima che io sia assente per un paio di giorni. La settimana prossima, sempre sono due giorni a Roma e questo è un periodo di regalo di Natale, Sto organizzando tutte le spedizioni per domani, in modo tale che evito i primi giorni della settimana prossima che non ci sono, che ci siano troppi problemi per quanto riguarda gli ordini che arriveranno mentre sono fuori, fortunatamente sono fuori 48 ore quindi riesco a, a gestire questa cosa. Sicuramente ci sono delle cose che ancora sono migliorabili, eh, uh -huh. de degli aspetti soprattutto relativi al tempo. Quello che è importante è riuscire sempre a ritagliarsi dei momenti in cui sicuramente non sei disponibile, quindi la cosa importante è riuscire ad avere due ore a settimana, tre ore a settimana in cui veramente non sei disponibile per nessuno. Poi le altre, ovviamente non solo due o tre, però quelle proprio chiuse completamente perché altrimenti diventa poi ingestibile, perché per quanto sia eh, la, la mia vita è anche il mio lavoro perché alla fine eh, per tutti è così, sì. la maggior parte delle ore della nostra vita le passiamo a, a lavorare, però è anche giusto poi ritagliarci gli spazi per fare altro che poi nel mio caso l'altro molto spesso è visitare altre aziende, andare in altri posti, conoscere altre persone, perché mi serve anche questo per migliorare quello che faccio. Però è comunque un momento in cui io stacco da determinate, da determinate cose, da determinate richieste dinamiche, eccetera. E in questo caso è un'altra cosa molto particolare, perché molto spesso hai difficoltà poi quando magari un cliente ti scrive la domenica pomeriggio a non rispondere, perché comunque è un cliente, quindi non puoi eh, decidere totalmente di non rispondere, però tantomeno puoi attaccarti al telefono la domenica pomeriggio, quindi bisogna anche un po' eh, imparare a gestire da entrambi i lati questa cosa, per questo prima ti dicevo sono anche una consumatrice, perché io la domanda me la faccio quando magari mi viene in mente di contattare un fornitore o un qualcuno da cui vuoi acquistare qualcosa. E, e dico aspetta però è domenica, glielo chiamo domani, me lo segno e lo chiamo domani quindi, e, e faccio lo stesso anch'io quindi quando devo prendere, devo fare dei contatti, devo prendere dei contatti mi, mi, mi segno tutto, io sono molto vinta, ho ancora l'agenda cartacea e cerco di, di priorizzare tutto anche sulla base di questo quindi ogni volta che prendo un appuntamento me lo segno in modo tale che quella settimana, quel giorno sicuramente non posso fare determinate cose, avviso i clienti per tempo quando sono fuori eh, per non parlare della dinamica poi del tempo dal punto di vista meteorologico, il napoletano è il tempo, si dice proprio tempo, anche di quello meteorologico, perché anche quello, poi, quello invece è proprio previsto. Io mi alzo la mattina e non so ultimamente se possa lavorare la testa o no, quindi anche quello ti cambia poi l'ordine di tutta la giornata in corso d'opera. Eh, non è facile però si fa. Altra lezione importante caspita io credo che eh, se in futuro anche che ne so tra vent'anni dovessi decidere di cambiare nicchia interamente avendo lavorato eh, proprio a contatto con quello che è l'imprevisto continuo e con quella che è la stagionalità vera eh, saresti in grado veramente di, di fare qualunque cosa <ride> quindi veramente eh, complimenti perché, perché quello che dici sembra semplice finché probabilmente non lo vivi di persona perché ehm, io sono una maniaca della, uh, della pianificazione forse esagerata, eh, se dovessi basarmi sul tempo meteorologico credo andrei fuori di testa, Sarebbe veramente cioè, do dovrei veramente fare uno sforzo e un allenamento eh, non, non da poco. Ti chiedo un'ultima cosa, la relazione con i tuoi concorrenti se ce ne sono, ehm, com'è o meglio, come riesci ad andare oltre, magari qualcuno ti copia, prende qualche idea, succede sempre no? Quando cominci ad avere un minimo di, di visibilità o un bel po' di visibilità nella tua nicchia, come la gestisci? Allora questo è anche un modo difficile nel senso che eh, durante il lockdown e soprattutto quando c'è il covid sono tanti, tante e tanti i giovani che si sono dedicati a questa attività o che vogliono iniziare a dedicarsi a questa attività. E io sono molto contenta, sono contenta perché io sono, uh, ho un, un ruolo duplice anche in questo caso, sono sia un'imprenditrice agricola ma ho anche un ruolo di dirigenza in un'associazione di categoria, no? quindi rappresento le donne imprenditrici per cui sarebbe paradossale se io non fossi contenta di avere delle colleghe che possano fare lo stesso tipo di lavoro che faccio io non solo fisicamente ma anche dal punto di vista di comunicazione noi ad esempio lavoriamo anche molto con i, con i bambini con i ragazzi cerchiamo di fare educazione alimentare siamo nelle scuole quindi se dovessi fare tutto io sarebbe assolutamente improponibile a livello proprio di, di tempo tornando al discorso di prima quindi in realtà sono molto contenta che ci sia questo ritorno perché eh, è fondamentale quanti più siamo meglio è, quindi da questo punto di vista e dal punto di vista della percezione che i clienti devono avere, che le persone devono avere del ruolo del contadino e della contadina sono felicissima che ci siano tante aziende agricole e che siano sempre di più e che facciano più comunicazione. Da un punto di vista dell'eventuale concorrenza con la propria diretta, quindi chi all'improvviso spunta fuori con un prodotto uguale al tuo, con un'etichetta che rimanda alla tua, con una comunicazione simile eccetera, non, non, non può farmi piacere nell'immediato, nel senso che sicuramente non è una bella sensazione, però al tempo stesso vuol dire che stai lavorando bene, perché se c'è qualcuno che si prende la briga di fare la stessa cosa o comunque di fare una cosa estremamente simile, vuol dire che stai lavorando bene. E, e fino a quando io sono sicura, perché veramente tocco con mano ogni singolo prodotto che esce da, da rare, che sono sicura di quello che sto facendo e sono sicura della qualità, immensa che sto mettendo sul mercato mi preoccupa relativamente, nel senso che riesco da questo punto di vista a stare un pochino più tranquilla. Per la serie felici di essere copiati, eh, sei sempre un passo avanti, se qualcuno ti copia vuol dire che è comunque un passo indietro e tu intanto stai già pensando al passo successivo. Esatto. Avresti uno spunto finale, <ride> magari una, una piccola pillola motivazionale per, chi, per le donne che sono in ascolto e vorrebbero iniziare la loro attività eh, ma temono di non farcela. Eh, programmare è fondamentale, nel senso che io quando sono partita, ho avuto la fortuna di, di riuscire anche senza programmare. Perché all'inizio sono stata travolta da un mare di comunicazione e di visibilità che non mi aspettavo e quindi è stato difficile per me rincorrere la comunicazione che mi stavano dando, perché alla fine all'inizio è stata molto mediatica l'esposizione che ho avuto. Quindi ho dovuto fare una corsa dietro questa visibilità. Il contrario è molto meglio, cioè riuscire a programmare essere pronti con determinate tipologie di prodotto, con determinate eh, categorie merceologiche quando c'è questa visibilità è fondamentale, quindi mm. anche scegliere la giusta categoria merceologica perché molto spesso mi chiedono ma io ho 10 ettari di mandorle, che cosa devo fare? E, punto è capire prima su quale mercato posizionarlo il prodotto, soprattutto in agricoltura, perché senza mercato vai in difficoltà, perché molto spesso hai una, una possibilità all'anno, spendi l'olio extravergine, si fa una volta all'anno, se fai un, un cattivo prodotto quell'anno devi aspettare l'anno dopo mm -hmm. e non puoi diversificare, se hai un oliveto, hai un oliveto, basta, non è che puoi fare altro, quindi programmare soprattutto le vendite e la tipologia di prodotto da mettere sul mercato è fondamentale. E studiare, studiare tanto immagino perché mh, ci hai snoccelato un po' di, un po di chicche ma eh, ovviamente arrivano da qualcuno che si è fatta il mazzo e si è messo a studiare effettivamente tutto quello che c'era da sapere, magari anche in corso d'opera naturalmente se mai che uno deve sapere tutto prima di partire. Valentina grazie mille per questo tempo che ci hai dedicato che so essere poco e eh, quindi davvero ti ringrazio davvero tanto. Ringrazio anche le ragazze che sono in ascolto. E naturalmente potete trovare Valentina al sito www.rareche.com giusto? O anche su Instagram, sì, Sempre. Instagram, Facebook e anche TikTok. Perché il profilo c'è <ride> che arriverà a breve, ormai l'abbiamo annunciato, quindi non, ci, non ti puoi più tirare indietro, sappilo. <ride> Questa è la tua dichiarazione. Isastro. Grazie ancora, Vale. Grazie mille. Quindi, grazie mille, grazie.